Non contiene le linee programmatiche che giustamente dovranno essere esplicitate dalla prossima eh, eh, legislatura, ovviamente il giudizio su questi cinque anni di legislatura per noi non può essere positivo e quindi comporta un voto negativo anche sul defra.